ciao a tutti oggi prepareremo la ciambella rosa il tempo di preparazione della ricetta è di un'ora circa Gli ingredienti sono farina di libo 00, amido di mais zucchero uova panna fresca per dolci latte intero liquore al kermes lievito per dolci vanillina essenza d'arancia e sale diamo il via alla ricetta Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale la farfalla, versiamo le uova, lo zucchero e facciamo montare per 10 minuti a velocità 4. Versiamo il latte, la panna e il liquore. Facciamo amalgamare per un minuto a velocità 3. Rimuoviamo la farfalla dal boccale. Aggiungiamo la farina, l'amido di mais, la vanillina, l'essenza d'arancia. Il pizzico di sale e il lievito per dolci facciamo amalgamare per un minuto a velocità 5 Il composto è pronto, trasferiamolo in una stampa a ciambella del diametro di 24 cm, ben imburrato o unto con lo stancatè per teglie. Cuocere in forno preriscaldato statico a 180 gradi per 30-40 minuti circa. Verificare la cottura facendo la prova con uno stecchino. La torta è cotta. Lasciamola raffreddare del tutto prima di rimuovere dallo stampo. Ciambella rosa. Grazie e alla prossima ricetta.